Apostrofo barra verticale dollaro a negazione a L T islandese o E. 7 barra verticale dollaro a con dieresi barra rovesciata u con accento grave tiltà et islandese o con accento circonflesso grado barra verticale dollaro a negazione a T e planetarium case cancelletto 2 U con dieresi. Barra verticale 1 barra 2 euro 0 et islandese, a condieresi grado. 2018.2.7. T1 copyright news 1 o e a condieresi 0. Barra verticale dollaro a negazione A T U con XP O barrata T T O con tilde. Barra verticale dollaro a negazione A. L et islandese chiocciola barra verticale dollaro a negazione a ttmfu con dieresi. A con di grado punto punto punto i barra verticale a p. Uguale apostrofo. Ienti o con accento circonflesso 1 no o con accento circonflesso con dieresi con dieresi apostrofo 1 u con dieresi x0 barra verticale o con accento circonflesso i. Th islandese tx x con dieresi grado, l et islandese. Aperta parentesi 9 chiusa parentesi meno. dollaro accadia con di a con di condieresi a condieresi.